politica, cioè un portale che raccoglie eh, contributi da, eh, da tutto il mondo, ricercatori, studiosi, eh, esperti, eh, che racconta la complessità del mondo attraverso alcuni temi, che poi appunto eh, nel laboratorio vedrete, ehm, raccogliendo voci, dati, eh, pareri, commenti. Eh, input da, soprattutto da, da eh, studiosi, esperti che vengono dall'altra parte del mondo. È, è un tentativo di raccontare quello che accade intorno a noi eh, da un punto di vista diverso da quello che è nostro, quindi come dire, sprovincializzare il punto di vista e raccontare la complessità eh, che viviamo attraverso questi strumenti. È una sperimentazione che appunto, abbiamo avviato con i CEPI, in collaborazione con l'Istituto Treccani. E eh, con il supporto eh, del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, eh, perché? proprio perché eh, oggi eh, sono, eh, sono questi temi centrali po dell'agenda politica internazionale, ma in generale dell'impegno che di ciascun Paese rispetto a. Per cui io adesso lascerei la parola eh, direttamente a Lara Manzanini del Ministero degli Esteri, ehm, che appunto eh, presenterà un po' anche. Perché il Ministero degli Esteri si è, si è lanciato in questa sperimentazione e poi eh, lavoreremo insieme. Grazie a tutti. Io vi porto anche i saluti del mio capo. In Italia, Io lavoro in una unità di analisi e programmazione, si chiama, nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. e Il mio capo è ancora a Washington. Sarebbe tanto voluto essere qui perché lui è un appassionato di e soprattutto ama tutti i progetti che sono rivolti ai giovani e quindi mi ha mandato, mi ha detto assolutamente dobbiamo esserci e quindi eh, sono qui. E questo progetto ci è piaciuto molto, eh, due anni fa abbiamo, lo abbiamo scelto, il Ministero degli Affari Esteri collabora in particolar modo la mia unità con il Think Tank proprio perché siamo consapevoli di questa complessità del mondo e siamo consapevoli che noi diplomatici da, solo, da soli in questo mondo non riusciremo mai a capirlo veramente. Poi, noi passiamo attraverso tanti paesi e quindi abbiamo sempre bisogno del vostro contributo e quindi ogni anno chiediamo ai vari think tank, ai vari centri di ricerca di aiutarci ad approfondire delle tematiche che noi consideriamo prioritarie. E Questo portale ci aiutava anche in questo senso perché affronta delle tematiche, appunto, si occupa dell'Africa, si occupa dell'America Latina, si occupa dell'Asia che sono dei paesi che per noi sono naturalmente prioritari. Pensiamo solo allo sviluppo demografico dell'Africa, pensiamo soltanto alla crescita economica dell'Asia e capiamo che nel futuro non possiamo assolutamente parlare di politica estera italiana se non faremo riferimento diciamo, a, a questi paesi. Quindi, diciamo, nel futuro l'Europa sarà un, una piccola parte di questo mondo e anche per questo sprovincializzare, come dici tu, lo sguardo è fondamentale. Io direi forse anche internazionalizzare il dibattito, sentire cosa gli altri pensano, guardare la realtà ehm, insomma, da diversi punti di vista. E quindi questo portale ci è piaciuto tanto, per questo, ma ci è piaciuto tanto soprattutto perché il Ministero degli Esteri... Eh, vuole, eh, diciamo, reputa molto importante anche una internazionalizzazione del dibattito sulla politica internazionale Un In tempo noi diplomatici eravamo un po' l'elite che si occupava di politica estera quindi politica estera era una cosa proprio di cui si occupavano i governi, le istituzioni internazionali, i diplomatici Adesso ormai siamo, ci siamo resi conto che la politica estera entra nella vita di ognuno di voi ogni giorno, pensiamo al cambiamento climatico, pensiamo alle, alla sfida del terrorismo e, e quindi pensiamo che um, una politica estera non può um, essere democratica, non può esistere se non uh, si apre questo dibattito anche alla società civile, se anche noi non siamo informati dello, di cosa pensa l'opinione pubblica e in questo un contributo grande, ce lo danno anche i think tank che ci informano del dibattito che c'è a livello italiano, a livello internazionale, ma tramite questo portale penso anche che ce lo date perché... Um, Rendete capaci i giovani, i meno giovani, ehm, anche con parole più semplici di quelle che useremo noi addetti al settore, a comprendere delle realtà che sono appunto complesse, a far vedere dei punti di vista che, sono, che magari sfuggono anche a noi, la prospettiva delle donne. Noi, diplomatici, diplomatiche donne, siamo pochissime, tante che, eh, che ne so, anch'io mi definisco un consigliere di legazione, parliamo sempre al maschile, siamo pochissime. Il, e noi stesse dimentichiamo la nostra prospettiva a volte e questo portale mi è piaciuto anche per questo perché ho letto tanti articoli, articoli di ex ambasciatori, non so, penso all'ambasciatore Melani, che poi conoscendo molto bene le cose le sanno anche dire in parole semplici e quindi questo portale mi è sembrato dare un contributo importante ed è per questo che credo che sia stato anche scelto dal, dall'Unità, dal Ministero degli Esteri proprio perché... Eh, ci aiuta ad avvicinarci alla, alla società e alla società civile ad arricchirci di questo dibattito. Un dibattito che è complesso e quindi per parteciparci pienamente a questo dibattito abbiamo bisogno che anche voi siate informati, che siate maturi, che siate educati in un certo qual modo alla complessità e di questo voi ci rendete un grande servizio e rendete anche un grande servizio al Paese. Grazie, eh, sì, credo che eh, ci siano due aspetti eh, ulteriori da, da sottolineare, eh, come diceva la consigliera, eh, eh, oggi appunto la, eh, la dimensione internazionale è qualcosa che eh, consapevolmente, eh, più o meno consapevolmente attraversa la nostra vita. Eh, qui ci sono tematiche, conflitto, migrazioni, donne, eh, temi economici eh, l'idea è proprio a eh, accrescere la consapevolezza di come un problema anche eh, molto specifico ha a che fare con una dimensione che ci appartiene tutti i giorni oggi anche il dibattito è molto schiacciato su, su alcune cose e trascuriamo eh, tutta una serie di altre questioni che sono tra di loro strettamente intercorrelate L'altro aspetto è il tentativo di rendere divulgabile un contenuto scientifico. Questa è l'altra grossa sfida che come Pinterest, come istituto di ricerca abbiamo cercato di cogliere con questo, con questo portale. Qui dentro trovate eh, contenuti accessibili, ma dietro a oh, ciascun contenuto c'è una ricerca scientifica, c'è un'affidabilità eh, del, del contenuto stesso. Ecco, io adesso lascio a Marco Zubi, che è il direttore scientifico del CESPI e, e di, di, di questo portale, eh, farvi entrare un po' nei, nei contenuti. Buonasera, grazie. Brevemente, allora mi introduro in questo portale per fare poi il laboratorio. Con una premessa, visto che ci troviamo all'università, che i cambiamenti in corso la globalizzazione di cui si parla hanno alcune dinamiche molto veloci accelerate cambiano rapidamente anche nello studio nell'uso di internet ce ne sono alcune che invece sono dei processi più lenti no? uno di questi è che è vedere con l'idea dell'università che abbiamo no? molti saranno le università sapete quante università ci sono in italia fatemi vedere chi è che sa quante più o meno un centinaio allora in Vietnam, che non è la Cina, ce ne sono oltre 200, Cioè, rispetto a 40 anni fa, il mondo è profondamente cambiato in quel sud, Africa, America Latina e Asia. Ovviamente hanno grandi problemi universitari in questi paesi, problemi di funzionale. Però c'è una realtà culturale, vivace, dinamica, che affronta i temi. Noi da questo siamo partiti: l'idea di sprovincializzare e cercare di avvicinare una realtà di riflessione che è anzitutto la ricchezza dei contributi di un mondo che cammina rapidamente, pensiamo all'Asia, che aumenta la popolazione, si diceva l'Africa, e anche quella ricchezza di italiani, no? noi lo sentiamo il problema, le migrazioni, i cervelli che fuggono, cioè un patrimonio di competenze, conoscenze di italiani che vivono in Africa a diverso titolo, quindi questa era un po' la, la sfida come tradurlo poi in qualcosa di accessibile e come vedete il sito è strutturato quindi l'idea poi è provare a vedere anche che, concretamente, che esercizio fare fare un esercizio eh, ovviamente in poco tempo però per utilizzare questo portale ha un do, doppio criterio possibile di navigazione uno è sulla mappa che vedete il planisfero, eh, dove sono evidenziate, voi qui vedete alcune, alcune piccole icone, corrispondono ai, ai sei temi che attualmente sono i temi attraverso i quali i criteri diciamo, di selezione dei contributi. Ci sono il tema della povertà, raccontare la povertà dallo Zambia, raccontare il tema delle migrazioni dal un paese latinoamericano, raccontare la questione di genere, le discriminazioni delle donne, il tema dell'empowerment femminile, che è un, il terzo tema, quarto tema, l'economia, le dinamiche economiche, qual è la realtà dell'economia cinese oggi, e il tema dei conflitti, una realtà non solo in forma conclamata, permanente, in forma latente, quindi tanti conflitti più o meno conclamati nel, nel mondo. Il sesto tema è l'ambiente, sono dei temi poi che eh, diciamo questo, il secondo anno abbiamo aggiunto tre temi, i primi tre temi sono stati nel primo anno povertà, migrazione e questioni di genere, ora da gennaio abbiamo aggiunto gli altri tre temi e l'idea è quella di un gennaio presto. Altri. Su questi temi, quindi l'incrocio della navigazione, scegliere un tema e scegliere un'area geografica. Io posso essere interessato allo Zambia, dipendentemente dal tema, e vado a vedere cosa c'è sullo Zambia. Oppure sono interessato al tema e seleziono il tema. Col che tipo di contenuti ci sono? Ci sono alcuni che sono, li abbiamo definiti editoriali, perché sta stretta diciamo, la dimensione, per esempio, geografica contributo che ci arriva da uno studioso dello Zambia che però è sulla migrazione in generale, non lo potevamo incasellare nel, nello Zambia. Sono... Che però si caratterizzano per la stessa natura, cioè sono punti di vista su uno dei sei temi di studiosi italiani che vivono in questi paesi o di studiosi di quei paesi che raccontano la realtà attraverso un video c'è poi un altro eh, strumento che sono le infografiche cioè eh, rappresentare in forma visiva e mediata dimensioni, dinamiche facendo ricorso alla crescente mole di dati disponibili su questi temi ancora una volta in una prospettiva globale eh, o focalizzata su continenti o paesi c'è poi un, un altro tassello ancora eh, un'altra chiave di lettura e navigazione, nel menu adesso non lo potete vedere, però ci, ci sono dei, non so se voi, sul. ah, poi funziona, ottimo, quindi vado a memoria, diciamo, c'è cioè poi scorrendo come menu a, a destra ci dovrebbe essere quello che è navigando in rete e lì l'idea era anche sapere che lì, lì però c'è lo scantolo, quando dicevo c'è tanta conoscenza, però i poli di distribuzione di informazione tendono ad essere sempre europei, occidentali, però ci sono molti autori di quel sud del mondo che pubblicano, purtroppo non molto tradotto in Italia, quindi sono per un pezzo segnalazioni di libri pubblicati molto recentemente da autori, tra virgolette, del sud del mondo, sempre a che fare con uno dei sei temi. E l'altro è segnalazione di siti, che sono prodotti da, sono realizzati da, eh, in, spesso da autori del sud del mondo. Quindi sempre questo decentramento della prospettiva, raccontare gli stessi temi, migrazione di cui si parla moltissimo in Italia, eh, raccontata da una prospettiva diversa, contributi di testo, di video, infografiche o segnalazioni di pubblicazione di autori di quel. Se e poi c'è no c'è poi una di servizio che è semplicemente gli autori per capire chi fosse interessato per autori gli, ovviamente gli articoli sono tradotti in italiano perché questo è un limite diciamo, della globalizzazione noi ci rivolgiamo principalmente a italiani quindi quello che facciamo però è che per gli autori che hanno scritto in altra lingua conserviamo in diciamo, allegato l'originale quale che sia la lingua e... Sì, allora, visto che a voi funziona e qui no andiamo sull'esercizio qual è l'idea dell'esercizio? Quello che abbiamo cercato di fare è selezionare per voi, quindi suggerire, una serie di contributi sui sei temi che sono in analisi del, del portale. Quindi troverete sulla mappa della home page, cliccando su suggerimenti, Troverete nel planisfero, in, ovviamente in alcuni paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa, troverete dei contributi che sono per la prevalenza dei contributi testuali e un video. Anche Su perché c'è un problema che voi non avete, poi creerete pure caos, non potete ascoltare, questi computer non hanno l'audio. Quindi noi abbiamo comunque scelto un video um, che ha i sottotitoli perché tutti i video originali che ci arrivano da um, autori del, dell'America Latina o dell'Asia o, o dell'Africa li manteniamo in quello originale con sottotitolati quindi eventualmente se voi voleste vederli potete vederli sottotitolati Nel, nella mappa quindi troverete una serie di, di selezioni fatti da, da noi quindi quello che noi vi suggeriamo e vi consigliamo di scegliere uno di questi contributi in base al vostro interesse che può essere per tema, quindi o su povertà o su migrazione, su ambiente o conflitti, o su area geografica, per cui qualcosa che sia in, in Brasile, quindi in Amazzonia, qualcosa che sia conflitti in Siria o sulla valle della Becca, sui rifugiati, e vi consigliamo quindi di leggere uno di questi contributi, che sono uh, dei contributi comunque brevi, non più di tre pagine. Dopo aver letto questo contributo testuale, provare ad andare nella sezione di infografiche e cercare, secondo voi, una infografica che in qualche modo si colleghi al tema e al contributo che voi avete letto per vedere appunto i collegamenti tra ciò che è stato scritto e ciò che sono i dati che spiegano il, il problema, quindi povertà, donne o ambiente. Fatto questo esercizio noi siamo ovviamente a disposizione per domande ulteriori e invece faremo noi voi, delle domande, quindi avendo voi navigato e letto qualcosa del portale ci sarebbe molto utile sapere cosa avete diciamo, letto, capito e cosa vi è sembrato, quindi vi chiederemo ovviamente in forma anonima e se siete disponibili a rispondere a un breve questionario di sei domande. le più antiche mappe che ci sia, di cui siamo a conoscenza. Eh? Era, ovviamente era in una prospettiva del, già allargata del mondo, però già il fatto che quella precedente, avete visto, l'avevamo messo al centro cosa c'era del mondo? Cioè L'Africa e sopra l'Europa, però è una sfera, quindi è un po' arbitrario mettere al centro, no? Questo è curioso, se voi vi trasferite perché state per eh, passare alle superiori e decidete di farle in Australia, in Australia vedete che la mappa al centro c'è l'Australia. Quindi, diciamo, il punto di vista impone una lettura. E il portale questo fa, cioè cerca di correggere, non perché sia più giusto, ma perché è un'altra prospettiva quella di autori africani, latinoamericani, asiatici. Questa è un po' più recente non è esattamente quella che conosciamo che utilizziamo questa com'è? fatta bene? sì c'è anche la Sardegna? Eh? <ride> però pure questa com'è il mondo? la terra è un piano, una sfera? Spera. e noi la stiamo schiacciando provate a tagliare un arancio e prendere la buccia e schiacciarla non viene piano quindi dobbiamo un po' deformarlo questa è molto utile ma è una delle possibili forme guardate che differenza rispetto a questa se ci sono, e eh, attenzione eh, dovete individuare quali sono le principali differenze vai chi si è appiattito? il mondo il mondo tutto? l'Europa l'Europa si è aperta l'Europa e tu che hai detto? il reticolo ah il reticolo eh, certo, non c'è una questione quindi qual è meglio? Dipende a cosa serve, noi in base a quello che è l'uso che ne facciamo hanno una loro utilità. Guardate questa è la differenza sostanziale, cosa sta succedendo? Questa è quella la prima, se noi provassimo, perché una cosa da fare è ma qual è quella più giusta? Vediamo quanto è grande, prendiamo la superficie e calcoliamo quanto è grande la superficie di un paese, di un continente. Guardando in termini solo di superficie, quella di piena, era, una scusate, cubiera, era, una era quella più distorta mm -hmm. la precedente, quella marcatore era molto comoda per la navigazione quindi per, per alcune utilità funzionava molto bene, in superficie distorta questa proviamo a vederne un'altra eh? questa è quella che viene spesso utilizzata ok, questa è, perché ci sono dei colori che sono colori quindi queste sono le zone deserte, boschive, con la natura del, dei diversi continenti. Proprio, solo per farvi vedere, perché è interessante, noi raccontiamo il mondo attraverso questo pezzo, cioè ci concentriamo su questi continenti. Che continente è questo? ok sì, okay. raccontiamo solo questa parte. Che okay. è più grande o più piccolo questo rispetto al nord del mondo? Guardando questa mappa... Piccolo. Allora, in termini di abitanti è difficile essere preciso. No? però quanti sono gli abitanti di questo nord, più un pezzo strano che non sarebbe nord, e sud, profondo sud, l'oceania, l'Australia, però siccome è storia, è molto legato al nord del mondo, li mettiamo insieme. Guardate quanti sono gli abitanti, fate la somma, senza calcolatrice, è sosta. Meno di 2 miliardi, bravo. Qua proprio pochi, eh, 45 milioni, quindi ci sono alcune che sono relativamente piccole ma molto poco abitate, molto poco abitate. E nel resto del mondo, quel sud che pare più piccolo, quanti abitanti ci sono? Di più o di meno o uguale? Di più andiamo. Wow, molto di più, molto di solo sono, sono mo, davvero molti cioè pensate 4 miliardi e mezzo in quel pezzo rosso che è un pezzo di Asia 1 miliardo e 3 in Africa più di mezzo miliardo in America Latina eh. diciamo a volte questa non la conoscete qual è la fonte? giovani eh Google Maps eh. i navigatori usi, a muoversi su internet lo conosco benissimo e questa viene utilizzata molto no? Però anche questa ha quella deformazione, cioè se noi proviamo a eh, trovare il punto centrale. L'avete studiato a scuola l'equatore? Cos'è l'equatore? Magari non due che toglie voce a tutti. <sussurra> non posso solo riuscire. Voi sapete qualcosa dell'equatore, andiamo a chiedere a lui. Come ti chiami? Claudio. Io Claudio. Io chiedo Claudio. Come okay. vai vai, Come niente. Okay. Divo grado. Anzi una fascia, una fascia che fa... dovrebbe stare al centro. Immaginaria, una fascia immaginaria dovrebbe stare al Eh, ottimo. Avete delegato la persona giusta. Divide proprio a metà. Però allora, guardate dove dovrebbe stare. Se noi dividessimo, ammetto, cercassimo il punto centrale della mappa, qui è il centro. Quindi l'equatore dovrebbe passare qui guardate dove passa che vuol dire che questa rappresentazione è un po' sbilanciata so, è bene, Però è distorce, sì, da questo punto di vista è fatta male e infatti se noi guardiamo e diciamo che vediamo dov'è l'Equatore quest'area, questo rettangolo dovrebbe essere uguale a quello sopra questa è la metà inferiore e la metà superiore invece se questo lo portiamo sopra eh, ci manca un pezzo che vuol dire che la parte superiore è molto più allargata quindi dobbiamo fare attenzione addirittura alle mappe alle carte che guardiamo che ci aiutano però raccontano un po' la nostra storia la nostra, anche il nostro modo di guardare il mondo ok eh, questo che ci dice? Oh. Ah, la superficie che era più piccola, guardate un po'. È il doppio. Il sud mondo è il doppio. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo così abituati, in effetti certe cose, anche la, il racconto geografico, le informazioni che abbiamo, sono legate alla nostra prospettiva del mondo. Tutto sommato per noi l'Africa è un paese, non è un continente. L'Europa, tanti paesi, tanti differenti. L'Africa.. Quanti sono i paesi africani? <ride> <ride> 51 chi dice di più o di meno è vicinissimo però la realtà di 52, 52, 52. 52 ci stiamo avvicinando 54 quindi sono tanti i paesi, hanno molte problemi <ride> però anche molte differenze. Come grandezza la superficie di questi continenti, abbiamo messo prima la popolazione, ci sono molti più abitanti in questi continenti, anche con estensione di superficie, a dispetto di quelle che alcune rappresentazioni ci dicono. Questo è il continente, che vince la classifica, qual è il continente per estensione che si classifica primo? L'Asia, quasi il 30% delle terre emerse. Il secondo, l'America però siamo un po' più.. in genere si dipartisce, no? si divide l'America del Nord. l'Africa 30 milioni di chilometri quadrati, un altro 20% della superficie del Poi viene il nord America, mettendo anche l'America centrale, poi viene l'America Latina. E poi viene il nostro protagonismo, eccoci, Europa, il 6,8% delle terre emerse, più piccola dell'antarca, non è abitato, non è per una linea più grande gli oceani, ok? Vediamo allora un po' concretamente per voi, giovani. venga, venga. Vediamo insieme allora l'aiuto di tutti, soprattutto di casa. Vediamo un po' come si naviga su questo sito, no? e allora, per esempio la cosa interessante sono, per, per voi giovani, molto più interni gli adulti, l'infografica, ok? Come mettere dico che io illustro, riesce a muovere a diventare sul computer e con le mani ah ma non si vede voi non vedete niente come si fa qui arriva la presenza dovreste voi ci siete su mondopoli sul vostro computer ok allora bisogna collegare e poi voi metterli direi cominciamo ok grazie da fondo cifre infografica eh, che la parte è un po' meno però anche il testo per voi è leggibile e... c'è stato qualche giovane prima che ha forzato quello sui pomodori no di testo Lo... di articolo no. no allora quello mondo in cifre ecco proviamo a vedere questo clicchiamola prima eh. allora adesso quindi si va sul mondo in cifre noi abbiamo varie si può cliccare direttamente sull'icona dell'infografica poi scorri in basso per cortesia ingrandisce andando a destra uh, no no scusatemi dovete darvi questo 4% ci siete tutti? adesso vediamo questo prima di dare il via e eh, cosa ci rappresenta questo? È un'infografica che ci dice che è un tema importante, ne avete parlato a scuola: riscaldamento globale, cambiamento di clima, temperature. Allora, è un tema che interessa a tutti. Allora, questo grafico, il vantaggio dei grafici: qual è? Che anziché mettere tabelle lunghissime, dati difficili da sintetizzare con lo sguardo, in un'immagine riusciamo a cogliere il grosso di un fenomeno. Questo grafico, immaginate che sia così: che rappresenta. Cosa assomiglia? Cos'è un fiore? Cos'è? Un aerogrammatore. Una? Un aerogrammatore. Un non esattamente, però il giovane è molto sofisticato. I raggi del sole, poi questo. Questo diciamo i raggi del sole. Ogni raggio è un paese. Okay, quindi quel mondo adesso lo vediamo rappresentato da raggi del sole e addirittura raggruppati per continente, è troppo piccolo però se ce l'avete davanti al computer riuscite a leggere che qui ci sono paesi africani, Nigeria, Niger, okay. poi sopra America Latina, l'Europa dov'è? Chi è il primo di cui dov'è l'Europa? Allora, a in basso. In basso a destra... al a No, no, io sono a ah. Dov'è dove dove voi? Ma dovreste leggere, ci sono ah. indicati i nomi dei paesi. Eh, non so. eh, Ad ma non dovreste leggere? In basso, destra, no. in in basso no. a destra... In basso a destra... No. In basso a no. destra... In basso a destra... In basso a destra... In basso a destra... In basso a destra... In basso a destra... In a È vero che è scritto in inglese. In alto a sinistra l'Italia, cercate l'Italia l'Italia è lì grazie a... a... Regno basso. Unito Germania, Italia, la vedete sopra? In okay. Ah, ok? in alto a destra esatto, in alto a destra c'è l'Europa, in particolare un raggio è l'Italia però ci sono anche altri paesi, poi se voi siete interessati all'Africa andate a vedere in basso guardate così a sinistra cosa fa questo grafico? ci descrive al centro, infatti qui lo dice, questi sono i continenti, oceania, Asia, Europa, Sud America, Nord America, Africa, poi ci dice anno per anno e poi decennio per decennio, perché qui stiamo proprio nelle proiezioni future, chi lo sa, nel 2090, però in base ai dati che noi abbiamo si cerca di vedere come cambia la temperatura, paese per paese. Quindi facendo scorrere dovrebbe partire dal passato, qua a sinistra carica, ecco siamo nel 1900 sta andando sì, cosa succede? c'è un movimento, guardate la temperatura eh. quelli sono i gradi 2 gradi e si dice la comunità internazionale ha detto pericolosissimo cerchiamo di non arrivare a 2 gradi perché cambierà in maniera catastrofica in certi uh. momenti più sale, più diventa rosso Su un paese. Gli argomenti in realtà sono delle sintesi di paper più ampi che ha fatto la redazione um, analizzando sempre i diversi temi. Adesso mi passo Sì, Io mi chiamo Mauro Pace, sono un collaboratore del, del, del, di Mondopoli e del Cespi. E, Vengo da un'esperienza di quasi 40 anni all'interno delle Nazioni Unite e devo dire che lavorare e dare un supporto, un aiuto anche esterno a questa iniziativa è diventata un'esperienza un molto affascinante perché come stava dicendo Barbara ho, ho, ho avuto modo nonostante appunto un'esperienza già pregressa di scoprire tanti punti di vista differenti, in questo senso Guardare a questi temi che sono d'attualità, che sono continuamente sulla stampa, dalla prospettiva del sud del mondo, dalla prospettiva di voci che normalmente non hanno voce, è stata e continua ad essere un'esperienza molto interessante. Si diceva nella prima sessione che si cerca soprattutto di avvicinare i giovani e nuove generazioni a questo tipo di informazione che è fondamentale perché in un mondo che insomma, vediamo tutti vive, di superficie, di, di fake e di polarizzazioni di varia natura, probabilmente questo è un forte aiuto ad andare all'origine delle, delle notizie e sentirle raccontare da chi ne vive sulla propria terra. Eh, non aggiungerei altro per non togliere tempo al lavoro che farete, che sarà appunto quello di tentare... Eh, poco tempo disponibile di utilizzare, di navigare questo sito, scegliere un tema, approfondirlo come volete farlo e poi se non no ho capito di riempire un questionario anonimo per darci le vostre impressioni.